Ludo, che bello, che Ciao, benvenuti in questo nuovo video sul canale dei Ciceroni per caso. Io sono Gianluca. Sul nostro canale abbiamo fatto già diversi episodi dove provavamo del cibo tipico o dei cibi che non si trovano facilmente, ad esempio in Italia. Oggi resteremo sempre su quel tipo di tema. In passato avevamo già provato i dolci, ma oggi assaggiamo le caramelle. Che poi devo fare una tipica: queste non sono caramelle, sono cioccolatini. Quindi iniziamo subito. Iniziamo bene, chi ben incomincia mette dall'opera Il gusto cookie c'è, cioè, si sente Da 1 a 5, 4 Mi piace molto gelatina Con frutta La frutta si sì. La frutta in polvere è fatta sulla la gelatina la, Questa è la galaretta Questo ha il gusto di limone Sì okay. Limone okay. Anche se non penso il limone sia marrone No, è trasparente Per questo lo vedo Con il di cioccolato lo Oh! Okay. Personalmente Il gusto di limone si sente Del limone si sente davvero tanto Buono Da 1 a 5 gli do 3 anche è questo, questo è trasparente no? non so se si è riuscita a vedere bene la trasparenza uguale come me 3 3 3 3 oh 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 questi dovrebbero essere di cioccolata bianca c'è tanto fa 3,5 3 e mezzo mi piace di più rispetto a quello alla, al limone 3 e mezzo la Yagoda o carolino abbiamo parlato una. in due video diversi nel video è quello delle... Il test del test test ad oggi è per... quello di yagoda So, esattamente di caramelle mu con di coperta di cioccolato. <coughs> e devo essere sincero, lo devo mettere a livello dei dei cookie per il livello di bontà. A livello dei cookie 4, le prime caramelle mette. Cashanti. Kashtaki tikitaki, malaga di -taki di -taki. Malaga di chistachi Vabbè è uno dei tre che stanno insieme Buono quattro Vi lascerebbe il tuo gusto di castagna Sembra che stia mangiando la castagna Malaga era l'altro Ah te sì, Questo non mi piace ah. Malaga A che gusto sarebbe il Malaga? Ok mi allora. Non è male, non riesco a capire cosa sta. Le bishine mi ricorda tanto il pocket coffee con il liquore dentro, e mezzo questo al cocco, mm. nulla di speciale, ma a me c'è poco e cioccolato, piace tantissimo. Proprio la mamma, questo qui si sente la, la cioccolata un po' fina, perché... cioè 4,5. e mezzo. Mezzo. mezzo, mi piace tanto. Tenata? nata? del mio teluglio cioè il menta da bere la tisana va benissimo ma il menta no, è così brava questo sa esattamente di menta quella che si fanno i cocktail con l'acqua fredda lo sciroppo alla menta eh. sai di questo non lo comprerei <ride> e due non è mezzo. e mezzo Piero questo ne c'è anche per l'osca gli arachidi si sentono tantissimo Buono Ma con la bocca alla menta Mi ha distrutto Nulla di speciale ci metterei tre Tre e mezzo, va? Questo con alcol oh. si sente sempre sempre Può fare prega pancata, eh. capite? Tre Oh! Il Dio ha vissuto. di caffè non di tirami su sì, sì. per me due e mezzo, mezzo. è buono ma è ingannatore anzi sono proprio benevolo 3 allora, avessi mangiato questo si a quello con la menta. di arancia non quindi dovrebbe essere cioccolato e arancia mm -hmm. Mmm questo mi dà di quelle caramelle gommose all'arancia ma c'era proprio un gusto particolare cioè delle caramelle particolari gommose all'arancia ed erano buonissime il voto insieme a quell'altro con la galaretta quindi tre dai mazzini mm. posso se mi muovi se penso che cosa Sempre di babel, come i malati e i e Che la mia digitale è malaga malaga i titanchi e i costanchi. Basta buono di orecchi di dentro la cioccolata. No, tre e mezzo. 1-2 I Hawk. Che è biaiaia, e adesso questa cosa. Questo dovrebbe eh, no, essere queste arrivano a tocca di 4 e mezzo, di nuovo 4 e mezzo Sì effettivamente fino ad ora sono i più buoni insieme a quei cookies Questo è più buono invece che l'altro Sì Allora facciamo 5 Questo sono i 4 che fa i pochi i pochi pochi Facciamo 5 Troppi dolce No, troppo di dolce Baviecne, della stessa famiglia, che Piero Mi sembra un po' diverso rispetto a Piero Che è diverso? Ando 4, no, quattro, dai Vabbè, del vero che si spostato perché... lì. Mm. <ride> Quelle pubblicità che li facciamo qui oh. no. lasciamo la discussione cos'è il che... Advoca dopo sì. quattro di battaglie di cui una ve capito. la postiamo Advoca sarebbe Zabaione più o meno, sì me è sempre sono combattuto perché a me non piace nello lo che a me non piace molto questo tipo di gusto però non si può dire che è e se è brutto come sapore No, devi dire la base è tre l'ansia 3 Galgaretca è di nuovo, ma alla fragola No oh, non è fragola quella Nye. Ribes niente Perché ribes Però vuoi ribes questo? Sai come sono ribes, ribes sono rotonda Oh, che ne so, io sembra una fragole, non è che si è stata mettendo fragole. Ho capito, cioè, finché fragola dici, ancora ancora si riesce, ma mi dici ribes. Due, non mi piace. Ora oh. di peanuts. Non con come solito. Con il sale. Mm -hmm. mm. Yeah, sì, senza e mezzo, ma... Tre e mezzo. Queste le ho già assaggiate un'altra volta, non le assaggio. Se siete sepulosi dall'opinione, dall andate sopra. Siete. Altre mi che Sono classe Tre. È meno buono rispetto agli altri. L'altra che che questa non mi piace. Ananas non mi piace. Quante ne sono ancora? Un'altra. Non mi piace, lo io. Uno. È arrivato il momento che si è trovata la Carmella. Per chi gli piace, l'anna si sente tantissimo, ma... Ultima Carmella! Allora... Tiki-tiki! Per tiki in balla No, era malaga. No, no Kastanki Tiki Tak e malaga. Malaga, tikitaki così, tiki mm, Malaga tikitaki così, così, così, być może dla così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, ha vinto secondo me di tutti quelli che ho mangiato oggi i più buoni sono i mikauki poco e cioccolato buoni bene per oggi la chiudiamo qua se avete qualche idea cosa dovrebbe assaggiare ancora che non so se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace, scrivete un commento, attivate la campanella così da restare sempre aggiornati, iscrivetevi e soprattutto condividete. Chissà, c'è qualche vostro amico che potrebbe interessare? C'è qualche azienda di per me? <ride> o anche altro, pasticcerie, ristoranti, ah. facciamo anche le recensioni. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!